Un saluto da Gerardo Paterna e bentrovati ad un caffè con Realistico, l'azienda numero uno in Italia dedicata agli agenti immobiliari per le visite virtuali. E proprio con un agente immobiliare siamo collegati questa mattina, siamo infatti in collegamento addirittura col quartiere Prati di Roma dove ci aspetta Stefano Filastò, broker Remax. Quindi salutiamo con grande calore Stefano, ciao e bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Gerardo Stefano, ehm, dacci un buon accenno sulla tua storia professionale come si è organizzato come struttura insomma parlaci un po' di, eh, di Abacus Certo, volentieri. Allora, questa è una brokerage a tutti gli effetti, ovvero un'agenzia organizzata sul modello dello studio associato, dove ogni agente immobiliare è un professionista autonomo indipendente, libero di promuoversi sul mercato, mettendo in risalto la sua identità e la sua immagine, ma avendo il vantaggio di condividere con altri colleghi struttura, risorse e organizzazione per un rapporto tra costi e ricavi che è di fatto Um, decisamente conveniente e interessante. La mia storia inizia tanti anni fa, sono di 30 anni che sono in questo settore e mi sono occupato di formazione per molti anni e ho iniziato l'attività di broker nel 2005. Amoco esiste da, da 13 anni. Attualmente, come dicevi, la nostra è una squadra di di 40 professionisti organizzati con in questo modo e gli strumenti tecnologici che utilizziamo. Sono una sfida fondamentale, importante, personalmente sono convinto che sia indispensabile oggi riuscire a dialogare con il pubblico allo stesso modo con cui il pubblico dialoga con, con il mondo, con gli amici, con i professionisti. Osservando magari colleghi, osservando eh, concorrenti, come cerchi di distinguere il tuo servizio rispetto alla concorrenza? Ah, questa sicuramente è una delle tematiche più sentite e più importanti oggi. Partiamo dalla nostra filosofia di fondo. Per noi il cliente viene al primo posto in assoluto. Essere in grado di soddisfare gli interessi e bisogni dei clienti prima dei propri è una filosofia oggi, secondo me, assolutamente eh, imprescindibile. Eh, per distinguersi bisogna essere in grado di essere all'avanguardia, quindi di essere primi, diversi, possibilmente fare farle cose per primi, farle in modo diverso da come fanno gli altri. Tema comunicazione visiva, quanto è importante per te la comunicazione visiva per l'agente immobiliare? È fondamentale, tra l'altro trattando la materia immobiliare è indispensabile essere collegati a questo aspetto, quindi comunicare visivamente significa non soltanto comunicare se stessi e la propria immagine, ma significa anche comunicare correttamente i propri servizi, i propri prodotti in un modo che sia fruibile dagli utenti. Oggi. Tutti utilizziamo gli smartphone che sono di fatto non più un'estensione del proprio corpo, ma un vero e proprio organo ulteriore al quale siamo costantemente collegati. Attraverso la tecnologia digitale siamo ormai abituati ad aver sostituito moltissime altre forme di comunicazione, senza togliere nulla al fatto che ciò deve rimanere comunque molto umano. Secondo me la tecnologia digitale deve essere un amplificatore di tutto quello che è possibile comunicare sul piano umano. Questo sono molto d'accordo sì. su questo punto, assolutamente il fattore umano, un po' il fattore X, se vogliamo, delle relazioni, specialmente quelle d'affari anche dove eh, rimane una componente strategica eh, e fondamentale nonostante la, la tecnologia. Torniamo un attimo su realistico, quindi ti ricordi dove hai usato per la prima volta eh, la tecnologia realistico? Sì, assolutamente. La prima volta che ho usato la tecnologia realistica è stato in questo ufficio. Abbiamo fatto una demo con il sistema che il ci ha proposto e abbiamo sostanzialmente creato una ripresa interna di tutti gli ambienti che, devo dire, ci ha fatto capire quanto lo strumento potesse aiutare l'utente a farsi un'idea di ciò che avrebbe visto magari dallo schermo di un computer o ancora più frequente dal, dal display del suo tablet e devo dire che mi ha convinto subito la praticità di utilizzo, l'immediatezza e la leggerezza possiamo dire così del, del sistema. Noi siamo stati sempre dei sostenitori delle visite virtuali Abbiamo iniziato tanti anni fa e andavamo nelle case con un apparecchio molto ingombrante, un treppiede con una macchina fotografica pesantissima, tra l'altro ehm, era anche molto delicata e quindi dovevamo sempre fare molta attenzione ad utilizzarla e qualche volta i clienti erano anche un po' come dire, spaventati da questo molto grosso. Una delle cose secondo me vincenti di questa tecnologia è che con realistico si possono realizzare e virtual tour con un apparecchio che entra nel taschino dell'attacca quindi, questo secondo me dà la possibilità di fare tutto molto semplice, cioè è veramente rapido, eh, immediato e la restituzione che, che l'azienda dà sì. è ottimale, perché è, è, è possibile utilizzare su qualsiasi altro Diciamo che è un servizio che raccomanderesti ai tuoi colleghi? Allora, il servizio non solo lo raccomanderei, Diciamo che io lo renderei in indicatore, se fosse possibile. Eh, ti confesso che qui tra tutti i colleghi che lavorano con me eh, abbiamo già attivato molti servizi di e quindi abbiamo già un bel pacchetto di immobili, stiamo lavorando affinché tutti gli immobili che fanno parte, almeno tutti gli immobili dove i clienti e i proprietari ci danno il consenso Dimostrare l'interno di in questa tecnologia, eh, siano sostanzialmente visitabili in maniera immediata e pratica con realisti fantastico, testimonianza veramente autentica. Autentica. Bene, dai, Stefano, uh, ti lasciamo andare a lavorare perché so che la giornata per te è lunga oggi. Sì, abbastanza eh, okay. Allora, grazie mille Stefano e guarda, sono sicuro che ci eh, rincontreremo in video eh, per qualche altro eh, hangout e magari con qualche tuo collega di, di studio così da eh, andare avanti un po' in, questa, in questo cammino a, a quattro passi insieme a Realistico Con molto molto piacere, grazie anche oggi è tutto, da Gerardo Paterna un, un saluto agli agenti immobiliari, ringraziamo Realistico e il, e il suo caffè, ci vedremo in occasione della prossima intervista. A presto!